Ciao a tutti! Cos'è la preistoria? È un arco temporale che va dalla comparsa dell'uomo sulla terra alla nascita della prima scrittura. Vi raccomando, non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche